Ciao a tutti, oggi prepareremo il sugo alla puttanesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono polpa di pomodoro, olio, aglio, capperi sotto sale, acciughe sotto olio, olive denocciolate, sale e peperoncino e origano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Siamo l'olio all'interno del boccale l'aglio e il peperoncino facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità soft. Adesso togliamo l'aglio, aggiungiamo le acciughe. Facciamo insaporire per altri 3 minuti, 120 gradi, velocità 5. Trascorso un minuto, abbassiamo la velocità a 3 e facciamo proseguire la cottura. Adesso aggiungiamo i capperi e la polpa di pomodoro. Facciamo cuocere per 20 minuti. 100 gradi, velocità 1, adesso aggiungere l'origano e le olive. proseguiamo la cottura per 3 minuti 100 gradi velocità 1 il succo è pronto Assaggiare e aggiustare eventualmente di sale, andiamola a trasferire in un contenitore di vetro. Sugo alla puttanesca, grazie e alla prossima ricetta.